Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video Finalmente dopo almeno, almeno un anno che ve l'ho promesso Posso tenere la promessa, gioco di parole de, Di farvi il video su tutti i miei piercing e tutti i miei tatuaggi Perché? Perché il 16 di febbraio ho, fatto gli ho rifatto gli ultimi due piercing che volevo Tutti i piercing e tutti i tatuaggi hanno un significato eh, hanno piercer diversi, addirittura hanno due puntate a volte eh, Non so se riuscirò a ricordarmi tutto, ma ci proviamo Vabbè, la prima cosa che ho fatto è stato mm, l'orecchino al lobo A 18 anni che vedrete eh, nelle foto che metterò Non ho una foto espressa del solo lobo Però in alcune foto vedrete anche l'orecchino al lobo perché quando si compiono 18 anni comunque si pensa di spaccare il mondo poi in realtà, specialmente se hai una famiglia molto molto molto poco propensa a concedere libertà non cambia un cavolo e quindi a 18 anni ho fatto questo orecchino al lobo il prezzo non me lo ricordo perché sono passati quasi 10 anni dolore zero praticamente ho sentito come se mi avessero come dire Messo qualcosa di caldo sull'orecchio e basta eh, Se non sbaglio ho una cura molto più breve Degli altri, degli altri piercing Però non ne ho la certezza Perché appunto sono passati quasi dieci anni Aspettate che risponda a un messaggio Altrimenti mi risuona il telefono Poi non sta bene Eccomi qua Passiamo al secondo Mm, piercing che ho fatto Per comodità vi faccio prima tutti i piercing Perché l'ho già fatto prima è venuto un casino Non si capisce niente Il secondo piercing che ho fatto L'avevo fatto in realtà uh, Nel 2010 Si trattava dell'eyebrows Che come potete forse intravedere È ricomparso Eyebrows sarebbe il piercing al sforciglio È ricomparso di recente Perché mm, Purtroppo la prima volta Era stato fatto male Al punto tale che mi, mi ha proprio trapassato, c'avevo cioè la cicatrice e ho rifatto eh, l'eyebrows il 16 di marzo, eh sì, buonanotte, di febbraio, <ride> esattamente sullo stesso punto, per cui adesso non vedete più la cicatrice e vi lascio eh, una foto del particolare dell'eyebrows. Tre anni dopo LiveRose, nel 2013, ho, rifatto, ho fatto la prima volta il nostril, che è il piercing al naso, da un piercer diverso da, un piercer diverso da quello attuale. Ho scoperto che l'ha fatto male perché per tre anni ho avuto continuamente dolore e non è mai effettivamente guarito. E oltre ad avere dolore proprio mi, mi, mi fuoriusciva dal naso ecco ora non vi vorrei schifare però questo succedeva ragazzi anche questo è stato rifatto il 16 febbraio dal mio nuovo piercer e vi lascio uh, la foto dove si vede bene il piercing al naso l'ultimo piercing che ho fatto, l'ho fatto invece il primo aprile dell'anno scorso perché il mio piercer è di Torino e non viene sempre a Grosseto cioè vive a Torino eh, vive e lavora a Torino doveva essere un regalo di compleanno io non sono nato il primo aprile sono nato il 21 però il giorno disponibile era quello e quindi l'ho fatto, si tratta dell'Elix vi lascio una foto recente dell'Elix perché la prima perché nella prima Aveva i capelli un pochino sporchini, non me ne ero reso conto. Anche qui, dolore pochissimo. Perché, comunque, Stefano è bravissimo. E in tutti e tre i piercing che vi ho descritto, dopo quella al lobo, il dolore è stato sempre relativo. Mi sono dimenticato di dire i prezzi, quindi ve li dico. Allora, l'obo non me lo ricordo. Comunque poco, poca roba. Perché è un tipo di piercing diverso. Il primo piercer che mi ha fatto il Nostril mi ha fatto pagare 45 euro. Quello che non è venuto bene. Il Nostril che ho adesso l'ho pagato 50. L'Elix lo stesso 50. E l'Ibrose 50. E abbiamo finito con i piercing, passiamo adesso ai tatuaggi. Il primo tatuaggio è stato fatto nel 2011, ve lo mostro adesso poi ve lo spiego. Quest'aquila per me voleva simboleggiare libertà, una libertà che pensavo di raggiungere staccandomi semplicemente dalla famiglia invece purtroppo il gesto di staccarmi dalla famiglia lo, lo rifarei ma se potessi sceglierei un'altra città eh, non escludo una cover eh, fra qualche anno quando magari ci saranno ci sarà qualche soldino in più eh, questo primo tatuaggio mi è stato regalato però ho sentito il prezzo perché ero presente e l'ho pagato 120 euro dolore un po' sulle piume però se l'ho fatto io che ho la tetra della paresi spastica lo possono fare tutti veramente con una buona mano Il secondo tatuaggio eh, l'ho fatto nel 2015 Quando avevo Freya perché appunto è dedicato a Freya Vi faccio vedere direttamente la correzione Adesso In realtà però ho avuto, so ho avuto ben due puntate perché la prima persona non era diciamo, abbastanza competente Non dirò chi, si, chi è E quindi l'ho dovuto colorare eh, La prima parte mi è costata 300 Sì 300 Buonanotte Mi è costata 35 euro E la correzione 70 euro Però non tornerei dove ho pagato 70 euro Perché 70 euro per 15 minuti di correzione Secondo me sono un po' troppo Anche se dicono che la tariffa sia oraria eh, il terzo e ultimo tatuaggio l'ho fatto con una nuova tatuatrice diversa dai primi due perché chi mi ha fatto l'aquila ha chiuso che poi è lo stesso che mi ha fatto il primo piercing al naso e quello che l'ha fatto male e quindi ho dovuto cercare una nuova tatuatrice ma va bene così perché è bravissima il terzo tatuaggio è questo. Oltre ad essere palesemente dedicato alla saga di Harry Potter, chi mi segue mi conosce da un po' lo sa, in realtà eh, contiene un doppio significato che consiste nel ricordare eh, mia nonna paterna che non c'è più da 5 anni e mezzo a luglio del 2018, faranno 6 anni, e Always... Di eh, sta a significare oltre che alla celebre frase eh, tratta dal film di Harry Potter che comunque lei sarà sempre sulla pelle e, e dentro di me non pensate che vi parli di questo con tristezza perché se avete visto il mio video sulla re religiosità eh, saprete che comunque io credo in una vita dopo la morte quindi sì il corpo di mia nonna effettivamente eh, non fa più parte que di, di questa terra però eh, la sua anima è immortale e questo mi dà un mi dà un grosso come si dice rimporancamento boh non mi viene la parola sto ho appena detto sicuramente una, una cagata immonda comunque ehm, non scrivetemi nei commenti con passione per mia nonna che è morta perché eh, sappiate che l'anima è immortale eh, ho avuto le prove sulla mia pelle, vi lascio il video della religiosità ovviamente nelle schede ah, mm, questo tatuaggio mi è costato 100 euro non vi ho detto Uh, le cure perché ciascuno propone le sue, comunque i tre piercing sono stati curati i tre piercing mh, hanno avuto come cura prescritta quella di <coughs> acqua e sale per l'elix e gli altri due invece soluzione sali salina iniettata con uh, la siringa i tatuaggi li ho curati con il bepanteno, il tempo generalmente è un mese e eh, vi consiglio di rispettare sempre quello che vi dice il piercer o il tatuatore che sia Bene, io a questo punto spero di aver detto tutto perché già la seconda volta che faccio questo video la prima volta c'era troppo casino vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al canale, e di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video, di seguirmi su tutti i miei social, specialmente su Instagram che ho cambiato e non riesco a, trovare, a ritrovare tutti voi. Vi mando un bacio. Scusate per il vento stile cime tempestose, se si sente ci vediamo al prossimo video, ciao!